Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme i panzerotti al forno oppure calzoni al forno. Gli ingredienti che ci serviranno per l'impasto sono farina, in questo caso sto utilizzando una farina di tipo 0. Il lievito, la quantità di lievito dipenderà dal tempo che avete a disposizione per far lievitare l'impasto. Lo zucchero, l'olio e il sale e poi l'acqua a temperatura ambiente per impastare. Iniziamo, aggiungiamo alla farina il lievito, lo zucchero e iniziamo ad impastare aggiungendo poca acqua alla volta. Facciamo sciogliere innanzitutto il lievito. Naturalmente questo impasto lo potete realizzare con una planetaria. Devo ottenere un impasto morbido. A questo punto possiamo aggiungere il sale.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 Continuiamo a impastare fino a quando l'olio sarà assorbito dall'impasto. Raccogliamo tutta la farina e impastiamo. Adesso mi sposto sul piano da lavoro. Aggiungiamo un po' di farina sul piano di lavoro rovesciamo l'impasto e andiamo a impastare Bastate energicamente per 5 minuti, fino ad ottenere un impasto mor eh, liscio, morbido lo è già. <ride> Prendete sempre dai bordi e portate al centro. Dopo 5 minuti circa di lavorazione dell'impasto, ho ottenuto un impasto bello liscio e omogeneo. Adesso lo prendo e lo metto in una ciotola oliata leggermente. Mettiamo qui e lo copriamo con pellicola trasparente. mezz'ora. Fra mezz'ora facciamo il primo giro di pieghe. Dopo mezz'ora l'impasto si presenta così. Lo rovesciamo sul piano da lavoro e facciamo il primo giro di pieghe. Allarghiamo e portiamo al centro. allarghiamo e portiamo al centro dopo, dopo questo primo giro di pieghe lo rimettiamo nella ciotola e aspettiamo ancora mezz'ora facciamo il secondo giro di pieghe come prima allarghiamo E portiamo al centro, molti mi chiedono ma a cosa servono queste pieghe? Servono a dare forza all'impasto e a renderlo più alveolato e più digeribile. Se non avete voglia e tempo, comprate la pizza dalla pizzeria. Adesso lo rimettiamo a lievitare. Io lo chiudo. E lo rimetto nella ciotola per l'ultima mezz'ora in attesa di fare il terzo giro di pieghe che poi è l'ultimo. Facciamo quindi l'ultimo giro di pieghe. andiamo a chiudere adesso lo mettiamo di nuovo in ciotola e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio io metto a lievitare gli impasti nel forno con la lucina accesa ma il forno deve essere spento una volta lievitato vi dirò quanto tempo ci ha messo a lievitare più o meno ci vorranno un 3-4 ore circa a dopo Dopo 4 ore l'impasto si presenta così, è raddoppiato ed è pronto per essere stagliato. Ora mettiamo un po' di, di farina, lo rovesciamo, guardate che bello, ecco perché si fanno le pieghe, lo rilavoriamo leggermente e andiamo a formare delle palline da 100 grammi vediamo se questa è di 100 grammi così poi possiamo continuare no, questa è 150 ne togliamo un pezzetto ok e le mettiamo a lievitare ora io continuo e ci vediamo fra un poco abbiamo ottenuto 8 palline da 100 grammi circa grammo più grammo meno non succede niente adesso le mettiamo sulla spianatoia con un po di farina e le mettiamo a rilievitare, basterà una mezz'ora circa, mezz'ora, tre quarti d'ora, e poi potremo già fare i panzerotti. Ricopriamo con la pellicola, per non far seccare l'impasto in superficie, e mettiamo a lievitare. A dopo. Dopo tre quarti d'ora circa, Prendiamo la nostra pallina, la infariniamo, io ho messo misto semola e farina e la andiamo a stendere. Ora, decidete voi se stenderla a mano o col mattarello. Se la volete più sottile, stendete col mattarello. Io lo stendo un po' col mattarello, non troppo, ma un po' lo stenderò col mattarello. e ora andiamo a farcire io seguirò la farcitura classica quindi mozzarella pomodoro in questo caso è passata di pomodoro e origano richiudiamo il panzerotto sigillando bene i bordi così, lo rigiriamo e sigilliamo ancora e lo trasferiamo in una teglia. Ora io me ne faccio vedere uno e poi ve li faccio vedere cotti. Mettiamo un po' di passata sulla superficie Di origano e andiamo a cuocere il forno al massimo della temperatura per 10-12 minuti circa. Per i tempi, ogni forno purtroppo ha le sue storie, quindi regolatevi in base al vostro forno. Infornate i panzerotti sulla base del forno, così al massimo della temperatura. Ed ecco i nostri panzerotti appena sfornati, ben cotti però adesso sono ustionanti. Lo taglio con un coltello perché è troppo bollente. Ed eccolo qua. Grazie a tutti per avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao!